Facciamo il ciambellone? Facciamo il ciambellone, l'assistente ha detto di sì. Vi sarà capitato in casa di avere qualche rimasuglio di farina, cereali per la colazione, cacao, qualche uovo, insomma vi sarà capitato di avere diverse cose. Oggi andremo a fare un ciambellone con tutte quello quello, quelle cose che si possono utilizzare per fare un ciambellone che possiamo trovare dentro casa e che magari presi singolarmente non ci facciamo nulla. E adesso che faccio? Ci siamo da soli, che cosa vogliamo fare? Facciamo un bel ciambellone, vediamo che cosa ne verrà fuori. Tutto quello che ci serve, che più o meno vi metterò ovviamente la ricetta in descrizione di questo video e soprattutto in video impressione alla fine del video. E gli ingredienti sono 250 g di farina, 250 g di zucchero, 3 uova, 130 ml di olio, possibilmente di semi, 130 ml di acqua, una bustina di lievito e 3 cucchiai di cacao. Il cacao ovviamente se i vostri bambini già lo assaggiano, già lo possono mangiare un pochino. Se non lo possono mangiare non ce lo mettete. In più, che cosa possiamo metterci in più? Come dicevamo, abbiamo qui quel che rimane di qualche cereale da colazione, vogliamo buttarci dentro e vediamo che cosa ne viene fuori. Stiamo preriscaldando il forno a 180 gradi, lì andremo ad infornare tutto quanto il nostro preparato per 40 minuti, 20 minuti, vabbè non me lo ricordo adesso, ve lo metto in descrizione perché lì è più precisa la cosa. Procediamo. Tieni, attacco. Allora andiamo a misurare 250, ma mare, 250 grammi di zucchero buttato più di lì non può andare siamo a 230 grammi di zucchero lo facciamo un po più amaro perché chi se ne frega ok quindi tre uova 1 2 3 là. e adesso passiamo a frullare ragazzi mi passi la frusta grazie questo qua Eh. E spiegate anche ai vostri figli cosa state facendo Stiamo frullando le uova Zucchero Finiamo lo zucchero La Ok 130 ml di olio Là, lo aggiungete Tutto Lo mettiamo tutto Vero L'acqua è difficilissimo fare un dolce con i piccoli, è eh? difficilissimo. Rachele, mi passi la bilancia per favore? Grazie, molto gentile, grazie. E aggiungete piano piano 250 grammi sì, sì, di farina. Questi sono 160, voilà, 80 e aggiungiamo anche questi. Ci aggiungiamo subito anche il lievito. Potete aggiungere la vanillina se non avete il lievito eh, vanigliato. Noi ce l'abbiamo vanigliato. E poi il tocco di classe. Aggiungete tutto quello che avete di, ehm, di masunghi, di, eh, come dicevo, di cereali e roba varia per la colazione che magari vi siete stufati di tenere, là ci mettiamo tutto e tutto ne frega, e poi vediamo come viene. Eccoci qua, ci sta venendo qualcosa dalla consistenza alquanto strana, comunque il cacao non credo sia il caso di aggiungerlo. Okay, visto che oggi non avevamo il burro e non ci andavamo a andare a comprare, vero, ehm, rivestiremo la nostra ciotola, che andrà nel forno, con della carta forno. Ragazzi, vi passi la carta forno? Grazie. Eccola qui, sì, vi date una piccola stropicciata, in questo modo, e la andate ad adagiare nel eh, nella vostra ciotola, in questo modo. Poi con l'aiuto o l'ausilio, con l'aiuto di un cucchiaio eh, andrete ad adagiare, come si dice, la, il vostro composto nella, nella ciotola. Non so se dovesse venire qualcosa di simile a questo, ma comunque eh, ora lo andremo ad infornare e poi vedremo come, come andrà. Raghele, tu sei curioso di vedere come va? Ok, e allora lo mettiamo in forno. Ah. Eccoci qua, allora dopo 40 minuti circa, il nostro ciambellone, non proprio a forma di ciambella, insomma a forma quadrata, è pronto. Adesso non posso assaggiarlo perché è caldissimo, però dall'aspetto sembra buono, anche la consistenza sembra buona, e se farò altri video vuol dire che non sono stato avvelenato. Parlo piano perché Rachele è andato a dormire. Se vi è piaciuta la ricetta scrivetemi qualche commento, fatemi sapere che ne pensate, e intanto vi saluto a tutti e al prossimo video, ciao!